Salve a tutti, siamo ad un'altra puntata di Tax Planning Internazionale. Io sono Valerio Quatrano e sono con Luca Taglialatela. Ciao Luca! Ciao Valerio! Allora, questa volta parleremo di un tema estremamente scottante che molte persone, eh, diciamo, pongono all'ordine del giorno, il tema dell'estrovestizione. Mi spiego meglio, molte persone ci contattano e vorrebbero trasferire l'azienda all'estero, quindi godere dei, dei vantaggi fiscali di, di paesi esteri e al contempo continuare a risiedere in Italia. Ecco, questa, uh, questa cosa è illegale, non si può fare, si chiama appunto esterovestizione ed è un illecito perseguito. Uh, inoltre sia il legislatore, quindi il Parlamento, diciamo il governo, che l'amministrazione sono sempre più accaniti su questo tipo di, di, di reato, di illecito. Per cui diciamo è meglio che prestiate molta attenzione a quello che ci dirà adesso Luca, perché, eh, diciamo, questo è proprio il, uno dei punti cruciali, perché noi siamo, sappiamo che molte persone, anche ingenuamente, in questo momento stanno proprio facendo questo. Quindi vogliamo, vogliamo avvertirle, non si può fare. Luca, ci dai qualche informazione in più? Sì, tutte le informazioni che servono, naturalmente. Um, come gli dicevi giustamente tu, la domanda che più spesso ci sentiamo rivolgere, poi questo è probabilmente il motivo, il motivo principale per cui rispondiamo a tutti, è la seguente: ci chiedono, è legale operare con una società estera, una LTD UK, piuttosto che una l americana, se sono residenti in Italia e lavoro in Italia? Ebbene, la nostra risposta è sempre la stessa, questo ormai da anni, e cioè è assolutamente legale, purché però si paghino le tasse in Italia se l'attività è esercitata in Italia oppure amministrata dall'Italia, altrimenti si incorre nel reato di estero E come dicevi giustamente, come diceva giustamente Valerio, è un, è un illecito perseguito in Italia. Quindi, sicuramente non è un tema facile, però il criterio di base, il criterio di partenza è questo qui. Poi, ovviamente, ci sono delle problematiche, sia da un punto di vista normativo, per il legislatore, che chiaramente non sono sede di questi, della nostra analisi, sia, sia da un punto di vista pratico, perché banalmente non è facile neanche per l'amministrazione finanziaria a determinate condizioni capire dove si trova un'azienda e quando si trova un'azienda in un determinato paese però è anche vero dall'altro lato che eh, con la continua informatizzazione digi digitalizzazione dei processi informatici l'agenzia delle entrate ha sempre più armi ha sempre più frecce nel nel suo eferetro si tratta di eh, un problema importante, come dicevi tu, eh, se prima eh, certe cose si facevano ma era più difficile per l'agenzia delle entrate per il fisco trovarti, adesso invece ci vogliono esattamente 5 minuti per tutta una serie di eh, informatizzazioni ma anche per una serie di legislazioni che nel frattempo sono state varate in questo senso, non ultima lo scambio di informazioni tra agenzie e eh, amministrazioni fiscali di, eh, dei paesi del mondo dei paesi del mondo. Vorrei un attimino precisare questa questione qua perché l'abbiamo sorvolata molto velocemente, vorrei un attimino definire meglio la cosa perché molte persone continuano a, a farsi questa domanda. Proprio ultimamente ho sentito di alcune persone che volevano andare eh, a Londra, eh, recarsi a Londra per tipo per 3-4 giorni al, al mese sì. e poi eh, dichiarare che il loro reddito era stato generato eh, in questi tre giorni di vita a Londra, poi poter tornare in Italia e quindi non dover pagare le tasse in Italia. Ora ce lo spie glielo spieghi tu che questa cosa non è possibile? No, allora <ride> questa cosa non so, non è possibile. Diciamo che non c'entra neanche proprio niente con l'esteroizzazione, è una follia pura al 100%. Non, non, non ci sono neanche norme da, da prendere in considerazione in questo caso, nel senso tu non puoi andare tre giorni in un posto e proclamare che, la tua, eh, che il tuo reddito è stato creato in, in tre giorni lì, nel senso prima di tutto perché non è credibile, soprattutto quando si parla di redditi di, di, di impresa, quando si parla si parla di redditi di, di, di, da business, se hai un'impresa eh, si presuppone che si tratti di un'attività continuata e che il reddito venga prodotto nell'arco di un anno, quindi capisci da solo il controsenso, no? la contraddizione in termini di questa affermazione stessa. Dall'altro lato, eh, questo potrebbe essere per esempio un reddito da capital gain, quindi per esempio potrebbe essere vero se compri vendini mobili e quindi c'è un immobiliare UK che ha venduto, che fa tutto il reddito in un giorno, perché in quel giorno ha venduto l'unico immobile che era l'oggetto sociale della società. Cioè mh, potrebbero essere delle condizioni particolarissime, tali per cui quella società potrebbe davvero fare tutto il reddito in un giorno, ma questo comunque non è legato al fatto che tu, italiano, che detieni quella partecipazione in quella società al 100%, poi di fatto vivi in Italia. Quindi... Puoi avere una società di nuovo, puoi avere una società in posso avere una società in Inghilterra se vivo in Italia? Sì, puoi averlo, però poi dopo la dichiarazione dei redditi in relazione a quella società la devi fare in Italia. I redditi di quella società devono essere in ogni caso dichiarati in Italia. Probabilmente, cioè, sicuramente saranno dichiarati anche a Londra, poi andremo attraverso la procedura del credito d'imposta di evitare una duplicazione di imposta ma. Non voglio dilungarmi su un concetto troppo difficile per rispondere sostanzialmente alla tua domanda. No, e mi sembra assolutamente una follia questa cosa che hai sentito in giro. Numero uno. Numero due, prima, prima per dire, insomma, negli anni a venire era una, una delle, delle prassi che è stata, come dire, combattuta dall'amministrazione finanziaria negli ultimi 30 anni, era quella del Consiglio di amministrazione italiano che però se ne andava eh, tre giorni a Londra a prendere e a firmare il Consiglio di amministrazione e sulla base del fatto che le decisioni dell'azienda erano nere su bianco messe su questo uh, verbale del Consiglio di amministrazione allora si diceva la società di fatto è amministrata in Inghilterra e paga le tasse solitari okay? quindi secondo me l'hai sentito da qualcuno che ha confuso un po' di concetti insieme ok quindi questa cosa eh, diciamo di andare a Londra di firmare il verbale del Consiglio di amministrazione anche per le grandi società ormai non ci casca più nessuno. No, no, perché no. È assolutamente una, è una pratica assolutamente, come dire, eh, non lecita che, eh, della quale appunto si è fatto abuso e eh, sempre appunto riguardo all'informatizzazione dell'agenzia delle entrate, ormai si, tr si tratta proprio di leciti base che eh, sarebbe da stupidi. Commettere, di commettere, insomma, quindi è assolutamente è una pratica che non, non mi, io non mi sento di avallare, ma non credo, appunto, che nessuno la, la faccia più. A parte i candidati. Vabbè, poi di pazzi, Ci dici allora a questo punto quali sono i criteri secondo cui un'azienda residente all'estero sia considerata fiscalmente in Italia? Assolutamente, ti spiego mh, come funziona per il legislatore italiano proprio da un punto di vista normativo. Il punto è, ehm, ripetiamo l'esempio, io tizio mh, fiscalmente residente in Italia, mi apro una società uh, in Inghilterra oppure anche io uh, tizio SRL, quindi una società italiana che si apre una società in Inghilterra solo per motivi di ordine fiscali, alla uh, vita molto breve vi spiego quali sono i criteri che vengono utilizzati dal, dal nostro legislatore per collegare fiscalmente questa persona giuridica, questa società estera al territorio nazionale il primo uh, criterio di collegamento è quello della sede legale quindi quello più banale, quello più immediato quello che verrebbe in mente a chiunque cioè vado a vedere dove uh, questa azienda è stata costituita dove sono passato dal notaio per la costituzione di questa azienda Okay. e quindi sulla base della sede legale di fatto se io ho aperto una uh, se io SRL Italia ho aperto una uh, UK LTT partecipata al 100% in Inghilterra quando l'agenzia dell'entrata se, se l'agenzia dell'entrata si dovesse fermare al, al primo criterio direbbe vabbè, non c'è niente di male questa la, la UK LTT è, uh, è un, soggetto Inghilterra, in, un soggetto inglese e paga le tasse in Inghilterra Ok, passiamo allora al, al secondo elemento, al secondo criterio di collegamento, che è quello della sede dell'amministrazione, del quale tra l'altro abbiamo appena fatto un esempio 5 minuti. La per per sede dell'amministrazione, facendola breve perché è un concetto che poi è stato sviscerato nel corso dei decenni dalla giurisprudenza, dai giudici tributari eh, in Italia come all'estero, la sede dell'amministrazione non sotto un punto di vista meramente formale, quindi dove ho firmato il consiglio, verbale del consiglio di amministrazione, l'ho firmato a Londra, allora la società è londinese, la società è inglese, no, sotto un criterio precipuamente fattuale. Dove, o meglio, dove risiede fiscalmente l'amministratore di quella società? Per cui, se l'amministratore di quella società è un soggetto italiano, quella società inglese, partecipata al 100% da questo soggetto amministratore, probabilmente rischia di vedersi riqualificata come società italiana dal fisco italiano in caso di accertamento. Il terzo criterio di collegamento è invece quello dell'oggetto principale della, della società, quindi si va a vedere che cosa fa esattamente questa società, dove lo fa, qual è il suo mercato di riferimento, qual è lo scopo di questa attività e qui mh, devo dire che riguardo l'oggetto principale, siccome eh, i nostri ascoltatori, non solo i nostri clienti, in generale sono, sono imprenditori piuttosto informati, una delle domande, una delle altre domande, delle obiezioni che ci sentiamo a fare spesso è il mio oggetto principale in Italia, quindi anche in caso di trasferimento di residenza fiscale, quindi soggetti che se ne vanno effettivamente dall'Italia, se apre una società per esempio in Inghilterra, mi dicono io però uh, il mio mercato di riferimento è l'Italia, io voglio fare attività economica con l'Italia perché uh, parlo mille, mille motivi, parlo solo italiano. Uh, posso fare business soltanto in Italia me ne sono andato perché non ci voglio vivere più però il mio oggetto principale sarà comunque vita. Sono, posso essere considerato un soggetto esterovestito estero ecco, in questo caso il mio consiglio è sempre quello di passare da un professionista perché in linea, anche se in linea come dire pratica è molto difficile, in linea teorica però il rischio esiste quindi un'attenta analisi un'attenta analisi del del vostro caso di specie è sempre consigliabile. Ok Luca, permettimi di ricapitolare i tre punti. La, la questione è la seguente. Tu non puoi, tu che ci ascolti, non puoi andartene a Panama, aprire la società a Panama, tornare in Italia e dire che la società è panamense perché il fisco italiano ti dirà no. Quindi, al di là, diciamo, di questi tre criteri. Il primo criterio, abbiamo visto, eh, la società deve essere fondata in Italia, fondamentalmente. Esatto. Qualora tu invece decidessi di andare all'estero a, a creare la società, quello, che il fisco, quello a cui interessa il fisco è dove realmente viene amministrata la società. Quindi, se tu dichiari che per tre giorni all'anno vai a amministrare la società, oppure per tre giorni al mese vai a amministrare la società all'estero, è molto improbabile che il fisco ti creda. È molto più probabile che una società che richiede comunque un'amministrazione costante, perché questa è la realtà delle cose, Un'impresa richiede un impegno quotidiano, se tu sei continuamente in Italia, è ovvio che la società la stai gestendo dall'Italia e quindi non ci crede, non diciamo, non ci casca nessuno in o questo Soprattutto periodo. se sei l'amministratore unico, insomma, perché poi okay. se sei l'unico imprenditore e amministratore della società non ci crede nessuno. Esattamente, e invece un, altro, invece un altro punto un po' più, crucia, un po più diciamo, discusso è quello del target, quindi se tu hai un mercato italiano e te ne vai all'estero a vivere, quindi te ne vai obiettivamente con una società all'estero, però c'hai un mercato principalmente italiano, in questo caso possono obiettarti che la tua società continua a essere residente in Italia. In questo caso infatti Luca spesso consiglia comunque l'internazionalizzazione della società, di diventare una società obiettivamente, realmente internazionale, e questo conviene anche con, con, con, con, con il tuo business, insomma, allargare il, il giro d'affari è sempre conveniente. Però comunque ad ogni modo in questo caso conviene sempre rivolgersi ad un esperto. Esatto, perché anche se da un punto di vista pratico eh, è molto difficile eh, assoggettare Ehm, richiamare quella società estera come italiana da un punto di vista fiscale solo per il fatto che ha l'oggetto sociale in Italia, proprio per il fatto che il mercato di riferimento è italiano, è tuttavia consigliabile andarsene per dormire sonni tranquilli e analizzare la situazione nel, nello specifico, anche perché non è, è l'unico problema che può avere chi fa business con l'Italia, ci sono numerosi altri problemi sotto un profilo fiscale che vanno esaminati. Quindi, L'estero di cui parliamo oggi è uno, ma ce ne sono decine. Ok, poi mi dicevi ci sono, ah un'altra cosa mi dicevi che. Per quanto riguarda l'alternatività, è eh, di... esattamente importante. Assolutamente, sì. Assolutamente. Eh, abbiamo detto ci sono, questi sono i tre criteri in base al quale, se anche eh, uno solo di questi tre è verificato, quel soggetto estero è considerato fiscalmente italiano quindi anche uno solo è verificato vuol dire che questi tre criteri sono tra di loro alternativi, quindi è sufficiente che anche uno solo di questi sia verificato perché la società estera possa essere considerata fiscalmente residente in Italia e conseguentemente quindi essere soggetta a tassazione per i debiti ovunque prodotti nel mondo, perché ricordiamolo non è che vengono da te e ti dicono: ah, la società estera, il 10% del fatturato l'ha fatto con l'Italia, allora mi versi il 10% delle tasse. No, la società estera è considerata fiscalmente residente in Italia, ha fatto affari per l'Italia soltanto per il 10% del fatturato, non mi interessa, mi versi le tasse in Italia sul 100% del fatturato. E' questo direi che è piuttosto importante. Ok. Poi ci sono dei criteri aggiuntivi, giusto, che sono stati introdotti col tempo? Allora, ehm, ci sono numerose altre leggi che si sono, norme, regole, che sono state introdotte nel corso del tempo, perché chiaramente aumentano gli strumenti elusivi, aumenta la, la furbizia, aumenta l'ingegno dei contribuenti, aumentano anche gli strumenti di difesa del, del legislatore. Questo è, tanto più vero, è sempre più vero, chiedo scusa, in particolar modo oggi l'abbiamo detto tantissime volte nostri, nei nostri report, sia nei podcast che nei, negli articoli del blog, dei nostri blog, eh, c'è un problema generalizzato di evasione fiscale che i paesi dell'Ocse tramite eh, l'istituzione centrale stanno combattendo eh, e per cui di qui a breve ci saranno dei cambiamenti sostanziali, sono previsti dei cambiamenti sostanziali sui trattati per quanto riguarda i trattati di doppie imposizioni, ma in linea generale saranno dei cambiamenti sostanziali nell'ambito ambito di diritto tributario internazionale che ehm, renderanno ancora più difficile la vita ai vari profetti. Ok? Questa è una digressione che eh, magari eh, interesserà poco, però il concetto è eh, agiamo, noi imprenditori agiamo informati e sempre, facciamo sempre attenzione al, agli sviluppi del, delle legislazioni. Uh, mi dicevi, sì, chiedo scusa uh, al di là di questi tre elementi, quindi ci sono mh, degli altri criteri cosiddetti presuntivi di residenza uh, che il legislatore italiano ha introdotto nel corso del tempo. Che cosa vuol dire presuntivi di residenza? Che in automatico, se si verifica uno di questi criteri, l'azienda estera è considerata ancora una volta italiana. Sarò breve uh, su questo punto perché chiaramente mh, sono regole piuttosto specifiche e quindi mi limiterò ad denuclearne alcune, per esempio quella, quella introdotta dal decreto Bersani, la quale prevede che, eh, che una società, un ente, una persona giuridica estera, la quale detenga partecipazioni di controllo in società italiane, al verificarsi determinate condizioni, è considerata fiscalmente residente in Italia. Quindi attenzione anche a eh, come muovete le partecipazioni di controllo all'interno del vostro gruppo. Un altro elemento presuntivo di presuntivo di residenza invece è stato introdotto dalla finanziaria per il 2008 e um, questo è sicura, si è trattato sicuramente di un intervento importante uh, che è andato a colpire i cosiddetti trust. Per chi non lo sapesse, anche se dubito che i nostri ascoltatori non sappiano in assoluto che cos'è un trust, il trust è uno degli istituti di common law che è derivato quindi sostanzialmente dagli uh, ordinamenti anglosassoni. Per, eh, utilizzati per la protezione del patrimonio e il trust se ne è fatto, se ne fa e se ne farà uso ed abuso. Chiaramente proprio per questo motivo le legislazioni nazionali, tra cui quella italiana, sono corse al riparo e ehm, la finanziaria del 2008 alla quale mi stavo riferendo ha, uh, attrae a tassazione determinate fattifiche di trust istituiti in determinati paesi dettori quando ad esempio Uh, si è verificata la residenza fiscale in Italia da almeno di, di uno dei suoi disponenti e di uno dei suoi beneficiari. Disponenti e beneficiari sono alcuni degli elementi del trust, non è l'oggetto di questo podcast, però sappiate il, il messaggio che deve passare in questo momento: è che eh, nessun furbo si svegli domani per dire sì, mi apro il trust e sto a posto. Non funziona così. E uh, dopodiché ne, ne cito l'ultima, appena appena, uh, esistono anche delle regole particolari per quanto riguarda le, i fondi di investimento, le società in cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento. Però, come dire, penso che in questo momento probabilmente possa apparire un po' ridondante. Tu che ne pensi? Sì, sì, sono molto specifiche. A noi interessavano più le norme generali, poi. Se vogliono, hanno problemi più complessi, si rivolgono, fanno una richiesta di consulenza. Diciamo che noi riusciamo a vivere, noi né loro. Sì, sì. no, quello che ci interessava qui era cominciare a, insomma, a dire che, che cioè, è inutile approcciare queste cose in maniera furbesca, e cercando di, di, di, di, di, insomma, di utilizzare la legge, le normative per proprio vantaggio, quello che alla fine poi guarda quello a cui guardano poi le, la, insomma, come si chiama l'agenzia delle entrate è la sostanza delle cose. Quindi, tu pensa semplicemente che dietro ci sono degli esseri umani che non sono né più stupidi né più intelligenti di te, sono come te. Quindi, se tu fai una cosa palesemente insomma, enorme. Sì, insomma, non ci casca nessuno. Quello che devi fare è quello che diciamo noi e fare le cose diciamo, nella sostanza, cioè devi obiettiva. Non vuoi più pagare le tasse in Italia? Sei liberissimo di farlo, non c'è niente di male. Ti trasferisci effettivamente all'estero con la tua azienda e la tua azienda diventa un'azienda internazionale che non ha l'unico oggetto in Italia. Non ci vogliono due giorni per farlo, ci vuole un po' più di tempo, ma si può fare. Ma no. infatti, eh, se posso permettermi, la pianificazione fiscale della quale poi ci occupiamo noi, si occupa appunto di questo, cioè pianificare fiscalmente un'impresa, pianificare fiscalmente il patrimonio di una, di una famiglia non significa non pagare le tasse, significa fare le cose in maniera intelligente eh, lì dove ci sia però una sostanza, come dicevi tu, economica e non il mero scopo di pagare meno, meno tasse. Perché? Tutte le belle cose che vi hanno raccontato i vostri nonni, i vostri padri nel corso dei, degli ultimi 30 anni, ehm, probabilmente eh, oggi è meglio non farle, non farle più. Sono dei rischi che non ne valgono assolutamente la pena. Luca, solo un'altra cosa volevo chiederti, ehm, chi si occupa diciamo, di queste cose come me in maniera un po' più amatoriale, insomma. Eh, non sono un professionista spesso sento parlare di stabile organizzazione che è, che è appunto utilizzata come strumento per definire la residenza di un'impresa la residenza fiscale di un'impresa Pu eh, può essere utile in questo caso questo concetto per sì. definire appunto sì, sì, sì e ti, ti ringrazio perché molto probabilmente la, la stabile organizzazione il concetto di stabile organizzazione Uh, dal mio punto di vista può essere visto come l'altro lato della medaglia, il completamento del concetto di estrovestizione. Ti faccio un esempio per, per farti capire perché la penso così. Um, prendiamo il caso che tizio domani si apre una società estera. Va bene? Se quindi si apre una società, una UKL, Tizio, fiscalmente residente in Italia, ok? apre una società. Um, uh, una UKLTD, il cui oggetto sociale, il cui mercato di riferimento sia quello italiano. Adesso Tizio che cosa fa? Um, non, è, non figura come il, come il proprietario di questa, di questa azienda, perché magari gliela fa aprire al commercialista a Londra, va bene? Quindi lui non risulta, ti sto parlando appunto di un'altra un pratica assolutamente illegale, mm. per farti passare poi il concetto di stabile organizzazione personale. Quindi mettiamo il caso di Tizio che cioè ha questa UKLTD che è intestata al suo commercialista inglese, lui non figura, però è oggetto sociale in Italia e quindi Tizio che cosa fa? Di fatto non ha nessun collegamento formale con questa società, cioè non è né amministratore, né socio, né dipendente, niente. Però magari questa società vende in aspirapolvere in tutta l'Italia, in tutta l'Italia. Allora Tizio magari se ne va in giro per tutta l'Italia con la sua macchina e conclude i rapporti commerciali e contratti commerciali in nome e per conto di questa azienda estera, di questa azienda UK UKLT. Ecco qui. Eh, ancora una volta, come vedete, non c'è nessuno di quei tre collegamenti che abbiamo visto prima. Quindi la sede legale è in Inghilterra, la sede dell'amministrazione formalmente è in Inghilterra, ma anche di fatto, perché magari si parla ogni tanto a telefono l'amministratore inglese è tizio, ma l'amministrazione fiscale italiana non ha i poteri di intercettare chiunque telefonicamente. Uh, L'oggetto principale è in, in Italia, questo è vero, però, magari poniamo al caso che la uh, venda sfida polvere in tutta Europa e eh, non soltanto in Italia: che il 50% del fatturato lo fa in Italia. Tizio può essere considerato un agente. Ehm, la domanda è: tizio può essere considerato un agente indipendente di queste società? o meglio? Tizio rischia in questa condizione di essere riconfigurato dall'agenzia delle entrate come una stabile organizzazione personale, cioè un braccio di questa azienda UK in Italia ehm, che opera appunto il nome per conto di questa azienda. E quindi eh, siccome l'agenzia delle entrate lo considera una stabile organizzazione di questa società estera, che cosa fa? Attribuisce a Tizio una parte dei prodotti, eh, una parte degli utili prodotti dalla società UK e lo tassa in Italia. Quindi è un altro modo per attrarre il reddito prodotto da una società formalmente residente all'estero in Italia. E questo concetto è conosciuto in ambito di diritto tributario come stabile organizzazione personale. Personale perché si distingue da quella materiale, però eh, non, eh, non, non voglio scendere più in dettaglio in questo momento, non, eh, non ha senso secondo me. Non so se sono stato chiaro, rischi di... Essere riconfigurato dall'agenzia delle entrate, nient'altro che un agente di questa società che, che, che esiste all'estero. E di conseguenza, eh, non è altro, appunto, che un modo che hai dato a questa società per evitare di eh, aprirsene un'altra in Italia. E quindi, alla fine, comunque. Il reddito viene riportato in Italia. Eh, quindi, comunque. Hai fatto un casino di pazzi. Sì. Esatto, hai messo in piedi un, un castello di carte nella convinzione che tanto non, non ti prendono perché tanto tu che ne sai che, che, che non ti trovano, eccetera, eccetera, ma dobbiamo considerare anche oggi i controlli incrociati, le indagini finanziarie, l'utilizzo delle carte di credito, sono tanti i redditometro, lo spesometro, sono tanti gli strumenti che ha a disposizione l'agenzia delle entrate e eh, per cui non, non, non, non si può passare dal cioè è da stupidi uh, dirsi sì sì vabbè tanto a me non succede tanto a me non mi prendo siamo tuttanti eccetera eccetera no niente intestato non, uh, non sono più cose ammissibili nel terzo millennio va bene Luca io credo che sia sufficiente una sufficiente mole di informazioni un sufficiente spunto di riflessione ti darei appuntamento al prossimo podcast a disposizione un saluto a tutti spero di insomma di essere stato chiaro ciao